Buonasera, sera youtuber con più capelli che dignità, sono no, la E benvenuti meravigliosi amici miei a questa incredibile puntata di Bloody Skull Gaming, un canale di YouTube dedicato all'Harkor Gaming.